Lentamente nel tempo Paola aveva compreso che l'amore passionale di Umberto era un vero possesso, rovinoso per la sua indipendenza come donna e aveva cercato con cautela di affrontare i problemi. Ma Umberto non voleva modificare il suo modo di fare per nessun motivo, così le discussioni diventarono sempre più concitate. Rapidamente dalle parole offensive Umberto passò alle sberle, poi i calci aveva perso i lumi della ragione Paola era incredula e disperata inizialmente giustificava gli atti di violenza del suo uomo ripetendo se stessa e gli altri è solo colpa mia che non riesco ad accontentarlo in fondo lui mi ama pazzamente e vuole proteggermi dalle cattiverie della società un amore malato lo specchio riporta implacabile l'immagine di te diversa. Non ti riconosci, non sai più chi sia quella riflessa. Il viso tumefatto, i lividi sul collo, la confusione mescolata ai ricordi. Tutto ritorna dolorosamente alla memoria. I giorni felici e l'allegria finita in pianto. Urla, spintoni, pupille dilatate, fauci pronte ad azzannare l'innocente vittima della propria ingenuità. Eppure, appareva dolce e comprensivo, ma la gelosia ha preso il sopravvento e la fragilità dell'uomo amato si è trasformata in violenza. In una notte di luna piena, mentre le stelle stavano a guardare, un amore malato ridotto in cenere.